Okay. Eh, in effetti eh, io penso che la nostra lingua abbia delle, delle difficoltà di esprimere la realtà. Per esempio l'agricoltura o la viticoltura convenzionale, sì, no, è che cattiva. è quella che usa pesticidi, diserbanti e eh, la chimica dovrebbe essere viticoltura chimica. Sì. E la tua basta. Sì, no, ma Dovrebbero infatti... quasi certificarsi gli altri come chimici, anziché tu come biodinamica. Sì, cioè, allora la cosa più assurda proprio è quella de... dell'agricoltura convenzionale. Però cosa succede? Sì, perché il termine sembra che ci sia che sempre stata, no, e invece sì. no. No, no, no, è proprio il contrario. Il problema è che questi termini vengono coniati, adesso qua c'è un'altra assurdità dall'agroindustria. Appunto, industria cioè, Agroindustria. Dovrebbe dare l'idea cioè, di che Cioè l'agroindustria cosa stiamo dicendo? Che l'agricoltura viene gestita con le stesse regole dell'industria. Come Questo dovrebbe fare. Dovrebbe pensare, fare riflettere, eh? perché come faccio io ad utilizzare queste regole economiche? del reddito, del costo del lavoro, quando non sono io che decido il frutto che avrò, ma è il clima, sono altre cose che io non, non, non la regolo. La stagionalità, il, eh, il territorio, cioè, il Cioè per me la prima cosa berranta è l'agroindustria e, e l'agricoltura convenzionale.